stamattina partiamo con una buona notizia finalmente oh, oh. noi a Radio Chis solo buone notizie soprattutto eh. per chi sta rinnovando casa abbiamo il nostro Mautone che insomma è lì che, insomma, beh... ripetiamo l'importante è che non si muove Enrico Napolitano, il no. nostro collega no, no, e come si muove sempre. lui cambia tutto infatti il bonus mobili ed elettrodomestici è stato confermato anche per tutto il 2022 oh le, vai, soprattutto elettrodomestici eh? esatto eh, praticamente questo incentivo non è altro che una detrazione IRPEF del 50% che viene riconosciuta a chi decide di acquistare arredi e grandi elettrodomestici classe energetica A e A+, per un immobile in corso di ristrutturazione, quindi ci deve essere una ristrutturazione per usufruire Deve questo essere mondo. un lavoro in casa, fatto il esatto. lavoro dici, ma sì, tanto che ci sono, cambia anche due mobili e compro la lavatrice nuova che mio marito ah, ha sì, sì. il gomito del tennista non mi lava più i piatti la spesa, ma la spesa massima detraibile è di 10.000 euro la buona notizia è che il bonus è stato confermato anche per il prossimo biennio 2023-2024 anche se in forma ridotta cioè si potrà recuperare solo il soli 50% su 5.000 euro di spese tra le spese ammesse eh, in quest'anno c'è anche eh, il trasporto e il montaggio quindi affrettatevi perché entro il 2022 c'è la possibilità di scaricare il più poi dopo diventa strutturale però si scarica un po' meno intanto iniziamo a sistemare o a toglierci quel piccolo sfizio che volevamo fare ma un'altra domanda ce l'avevo per te tu Poi. che segui tutti questi bonus. Eh. Ma le partite IVA. Bella, bella stiletta parlando di bonus e tu hai tirato fuori un coltellino te e hai dato la stilettata nel punto giusto proprio nel eh fegato sì, eh perché Perché abbiamo visto che molti di questi bonus sono elargiti eh, senza sconto in fattura quindi solo con le detrazioni fiscali da scontare sulle dichiarazioni in tot numero di anni va bene? Sì. si parla giustamente di un'altra nostra amica dice rate in dieci anni quindi eh. Eh, è vero però da un lato è sempre una spesa in meno in prospettiva quindi però... questo va bene per chi è il lavoratore dipendente ma chi ha la partita IVA regime forfettario dove eh, praticamente non si può scaricare nulla nemmeno, nemmeno non puoi scaricare nemmeno Perché? Ma, eh, perché lo Stato dice ormai è partita, che ti frega Dai. giustamente, allora tra poco lo chiederemo al direttore di informazionefiscale.it Francesco Liva anzi se avete qualche domanda da girare 347 490 00 42 ma noi partite IVA! con regime forfettario come facciamo a scalare questi, queste detrazioni e con poi, il bonus? Chi se non è possiamo? partita IVA, ma non ha neanche la casa, come fa a fare il bonus mobili? <ride> notti uno pensa ripensa a quello che potrebbe fare e non rifare in casa no? Sì certo ecco. perché poi apri gli occhi e vedi quasi quasi cambierei quella cosa o farei quella modifica ma posso farla? Esatto a proposito di bonus al telefono con noi anzi in diretta con noi il direttore di informazione fiscale.it Francesco Liva buongiorno Francesco bentornato Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a te, tutti. grazie a te. Chi schizza a te, direttore. Allora, bonus mobili, fermi tutti, è stato confermato per tutto il 2022, no? Si può già cominciare a richiederlo e soprattutto come funziona? Il bonus mobile è stato confermato per quest'anno e per i prossimi due con una riduzione purtroppo rispetto al 2021 certo. in cui potevamo uh, avere una spesa, una soglia massima di spesa fino a 16.000 sì. euro. Nel sì. 2022 questa spesa è scesa a 10.000 per poi scendere ulteriormente sì. a 5.000 nel 2023 e nel 2024. Altra, partendo dalle cattive notizie, altra notizia non buona, mm. per non usare il termine cattive, piano piano non è... <ride> non, è, non è ammesso lo sconto in, eh, in Infatti, fattura E eh, questo è importante Nel senso che come dicevate correttamente voi prima È possibile fruire di, eh, questo, di questa agevolazione Ma eh, con delle rate costanti nel, nel tempo Che si possono portare in detrazione eh, IRPEF all'interno della dichiarazione Quindi non c'è una domanda diretta Ed un accredito diretto sul conto corrente Ma occorre sostenere la spesa E poi successivamente portarla in detrazione per gli anni eh, successivi e quindi terra poi... terra prima tiri fuori il grano e poi lo scali a questo punto scatta la domanda poi per, cioè andremo nei dettagli del bonus ma le partite IVA in particolare quelle forfettarie come possono accedere a questo tipo di bonus sappiamo tutti che non si può scaricare nemmeno una cicca per terra con le partite IVA devono tenere tutti i taschi non, per, non per ti a respirare come si fa è possibile Esatto, per le per il partite IVA, eh, IVA titolari di regime che operano con regime forfettario di fatto è impossibile utilizzare ah, questo tipo di eh, benefici nel senso, se vogliamo essere pignoli, il, il, il titolare di partita IVA nel regime forfettario può dedurre eh, i contributi, INPS oppure cassa di previdenza che, che siano e poi c'è una deduzione automatica che è detta forfettaria da cui prende il nome il regime, per cui per esempio i professionisti hanno una Deduzione dal reddito automatica del 22% a prescindere dai costi che eventualmente vanno a sostenere. L'unico caso in cui si può fruire di bonus IRPEF è quello in cui questi eh, contribuenti abbiano a loro volta ulteriori redditi soggetti ad IRPEF però è una um, situazione eh, rara, per esempio però un, un titolare di partitiva nel regime forfettario potrebbe essere anche la, contemporaneamente lavoratore dipendente purché lato lavoro dipendente il suo reddito non superi 30.000 euro in questo caso però è evidente che la convenienza all'ottenimento di questo di questa tipologia di agevolazione eh, si riduce fortemente okay. e a questo punto visto che abbiamo parlato di partita iva forfettaria cosa cambia dal primo luglio proprio per tutti questi del settore eh, dal primo luglio viene estesa la fattura elettronica obbligatoria, il cosiddetto decreto PNRR2 approvato in consiglio dei ministri il eh, 13 aprile ha previsto l'estensione generalizzata dell'obbligo di fattura elettronica durante l'anno, quindi a partire dal primo luglio, cosa che evidentemente ha fatto storcere il naso a moltissimi contribuenti perché, perché si è partiti a gennaio con un sistema che è quello classico che conosciamo tutti, della sì. vecchia fattura Mertacea, mentre ora c'è questo obbligo un altro punto uh, particolare e strano è il fatto che il testo di cui mh, però ancora uh, di cui non si dispone della versione ufficiale quindi stiamo parlando di ipotesi botte, ipotesi ehm, prevede una eh, esenzione per i soggetti che maturano ricavi o compensi fino a 25.000 euro quindi avremmo eh, due categorie di, eh, di titolari di partita IVA nel regime forfettario quelli che guadagnano eh, più di, eh, che ricavano più di 25.000 euro eh, che sono, saranno obbligati alla fatturazione elettronica quelli che stanno sotto che invece eh, non saranno obbligati questo ai noi no, eh, finirà per creare ulteriori complicate certo, quindi commercialisti preparati perché vi danneremo l'anima senti, in chiusura off topic, visto che stanno arrivando tantissime domande, per quanto a proposito di rumors e per quanto riguarda il 110 per le ville unifamiliari c'è qualche novità oppure ancora 0 a 0 insomma per... Sì, poi... allora si sta discutendo nuovamente di un'ipotesi di cui si era parlato alla fine del, dello scorso anno cioè quella di una ulteriore ehm, agevolazione quindi di un'ulteriore estensione del super bonus okay. che verrebbe introdotta all'interno di un decreto che avrebbe come obiettivo quello di eh, raggiungere una sorta di o quasi omogeneità delle diverse percentuali di agevolazioni che eh, sappiamo tutti eh, rappresenta un altro punto di complicazione del sistema, nel senso che oggi noi possiamo fruire di mh, percentuali molto diverse di agevolazione partiamo dal 36 per andare poi al 50, al 65, all'85 e così via fino al 110 eh, però si tratta soltanto eh, di ipotesi. Ok, perfetto. Allora aspetteremo che uscirà questa bozza, grazie. Grazie direttore, grazie davvero come al solito puntuale, informazionefiscale.it Francesco Oliva buon lavoro grazie a voi chissi a tutti allora. buon lavoro chissi a lei direttore mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia, mia.